Salve a tutti, Francesco Fusillo per le azioni didattiche sulla postazione Bifronte. Adesso mostriamo come con Robby e Nicoletta passiamo un'azione fatta didattica di costruzione di una storia su Storyboard, la possiamo integrare in Open Board. Quindi questi due applicativi, uno online e uno residente, ci servono per eh, creare Un'attività di costruzione e ricostruzione di una storia. Bon, Nicoletta adesso ci spieghi un pochino le attività che ha fatto Roberto alla postazione con Storyboard. Con Storyboard abbiamo ricostruito una storia che aveva scritto sul quaderno partendo da un lavoro di classe sempre fondamentale, pescare in classe. E sul, era un, si stava lavorando sul cyberbullismo e quindi lui ha inventato una storia che adesso abbiamo ha trasformato e gestito in vignette scrivendo testo e scegliendo espressioni che si gestisce assolutamente in autonomia ed ora basta fare un download immagini allora si scarica i contenuti si, si, il contenuto si scarica il pdf lavorando e dopo che l'ha fatto questo materiale verrà disaggregato e ricomposto in open board giusto sì. e il ragazzino sarà gli sarà chiesto di costruire e ricostruire la storia in questo momento lui sta vedendo quello che fai e finché lo vede lo impara perché è di fronte a te finché lavori ecco adesso apri open board deve aprirsi il download cioè il luogo dove è andato a finire il materiale questo è solo di Linux orizzonti va negli scaricati ed eccolo qui il file scaricato della storia questa è la versione demo per cui ci sono le scritte davanti alle immagini con 6 euro si può comprare questo sì, sì, applicativo sì. cioè si può comprare il servizio sì. attualmente a due uh, gratuitamente ci sono due storyboard a settimana la possibilità di fare due storyboard a settimana sul proprio account con 6 vignette soltanto e non si possono caricare immagini proprie Invece altrimenti si può immaginare caricare le sì, immagini proprio, casa, si esatto. toglie il demo e si può mettere il testo. Sì, Fantastico. Allora sì. adesso vediamo come lavorando in tandem con questi due programmi si possono importare eh, i contenuti e giocarceli con eh, flessibilità. Sì, allora, si apre board, Open, open board. board. Eccolo qui. No. Ecco. Mostra desktop, si mostra quello che c'è sotto, aprendo il browser e ho il pettino, qua. Con e la funzione importa immagini volendo, posso importarla po tutta con la prima, nella prima file, nella prima pagina, magari prime, le prime tre. Visto che mi manca il testo, perché era un po' grande questo. poi con importa immagine nella slide dei Open board ha importato completamente l'immagine con la stessa qualità. E adesso, qualità. volendo Roberto anche capace, Mi ritagli le vignette e il testo, Roby. Vieni avanti, metti bene. E ritagli tu. Prendi la vignetta e la stacchi. Poi prendi il testo e lo stacchi, che poi li componiamo e li ricomponiamo. Ecco, Roberto taglia i pezzi di vignetta. Voila. Lo, lo mette mettere. nella stessa pagina. Ok. Intanto mettilo lì. Vedete che lui ormai ha imparato ad usare il programma. Okay. Chiede conferma all'insegnante se va bene quello che ha fatto, vedete. Quindi questa azione permette di costruire storie e poi fare un esercizio di smontaggio e rimontaggio. Di testo, immagini. Mm. Sì. O guidati dall'originale, oppure ricostruendoli uh, avendo coscienza di quello che, che sta facendo, quindi sì, ma certo. stai lavorando sia in scienze anche in inglese? Oh, in tutte le materie più o meno. Questo, questo lavoro di smontaggio e rimontaggio? Sì, lo facciamo in tante materie, in modo tale che ci si lavora qui e poi per la verifica però si torna di là. Ad esempio, lui adesso finisce di tagliare, Ci si... no Roby me l'hai messo nella pagina Torna indietro, nella pagina precedente, pagina precedente. fantastico L'ha già capito. Questo ecco. lo devi prendere. Quindi la padronanza del programma lui l'ha acquisita in fretta. Dopo due volte che la... bravo, cancella. Ecco lui è e entrato, entrato nell'ambiente documenti. E' andato a cancellare dove vede i documenti, questi sono tutti i documenti che ha fatto, nelle cartelle divise per attività ecco così vediamo anche, torni indietro gentilmente ai documenti torna ai documenti Robin, qua. ecco, qua si vedono Torno, le varie via. attività divise per cartelle petta, petta, petta, petta che, che lui ha costruito guardate, con l'insegnante e quindi l'interrogazione diventa ordinare, spostare, mettere in maniera appropriata le cose e quindi anche se non parla compiutamente mm. può dimostrare di aver capito un processo esattamente. viene qua l'insegnante con la classe in geografia e lo interroga spostando le cose Io allora lo interroga spostando le cose quindi le spostando immagini comunicano il test, sì. spostando il testo e spostando le risposte la lui dimostra professore. che un processo l'ha acquisito anche se non ha la parola in modo sì. compiuto Oppure, questo dimostra che le immagini e le acquisizioni sì. le posso recuperare e far dimostrare solo mettendo al loro posto le cose con ordine e, sì, e in sequenziale ci sono i compagni quindi è un'interrogazione come per gli altri oppure anche per le verifiche le stesse insomma, posso salvare in pdf anche le verifiche e Stamparle. fa la verifica stampare, fa la verifica di là che resta agli atti, cosa fondamentale comunque anche per i curriculari. resta agli atti e va stampata bene, e allora abbiamo visto che te si te usano te. due programmi co come importo i contenuti come me li gioco aspetta ne... robi, aspetta perché Stai, Se stai devo fare modo. una pagina nuova, Fermati. metto i contenuti in una pagina nuova. Roberta prova a mettere un contenuto in ah. una pagina nuova perché stai lavorando su quella così si fa vedere che aspetta, in realtà aspetta. si costruiscono tante diapositive, non una. Sì, aspetta. Ecco, questo è quello che ha tagliato. Il passaggio lui. normalmente è che si comincia. Adesso, questo è molto semplice per lui si comincia col disordinare le cose posso anche ingrandirlo il testo si comincia col disordinare le cose Sul metterle, col metterle in disordine lui deve riordinare le sequenze prova a riordinare velocemente qua, Robbie. dalla prima vignetta qual è la prima vignetta? si? Sì. si sì, ma sposta anche l'immagine partendo da sinistra a destra Qua, cominci come era ok, da sinistra a destra, prendi l'immagine e mettila a posto, però non solo la ecco, Roberto sta ricostruendo la storia. Ok, prendi ok. Ecco perfetto. che l'ha messa in ordine. Dopodiché, io normalmente arrivo. Aspetta, Roby, fermo un attimo. Arrivo anche a eliminare questo okay. testo, e c'era scritto Francesca scrive a Marina, ti ricordi? Adesso devo scrivere lui. Vai! Ok, quindi l'espansione didattica è notevole. Assolutamente. Quindi da linguistica, sequenziale, memoria visiva, eh, cogliere il significato. Si può regolare il testo nelle dimensioni devolute perché ha difficoltà anche di visione. Yes. Però lui vedo se cerca la dimensione più corretta. Scrive. Bene. Allora, abbiamo visto le varie espansioni. Da una sì. storia. Eh, yes. Nicoletta mette a posto yes. perché questa è un'ora didattica. Non è stata creata per questo video. Giusto, Nicoletta? Sì. Allora, ringrazio Nicoletta. C'è Fusillo per le guide sui software libero e sulla postazione e sul cocktail di uh, applicativi ecco, per arrivare. Avuto. Prego. Se vuoi far vedere la parte. Ah, ecco, si è anche andato a cancellare la seconda. È se l'è cancellata da sola oh, per sì. riscrivere. Fantastico, questo dimostra no. che l'autonomia uno se la costruisce. Sì. Fantastico. Quindi, le attività che si possono fare su questo piano praticamente sono tutte linguistiche. Scientifiche, eh, matematiche? Assolutamente, lo puoi utilizzare in tutte le materie, ma dipende tutto dalla tua creatività, dal tuo tempo, dalla tua voglia di costruire materiali. Grazie Nicoletta. <ride> Prego.